Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi un video davvero interessante Perché il video che state per guardare è un active track Fatto con lui, seguendomi sulla mia e-bike Ma tutto questo active track sarà fatto io. senza interruzioni, senza niente Lui mi seguirà partendo da questo sentiero E eh, questo sentiero che è abbastanza lungo e ragazzi ovviamente il sentiero non è tutto così perché poi si passa attraverso le piante c'è delle zone davvero complicate eh, lo scopo ovviamente di questo video è per vedere la qualità del suo active track ma soprattutto la qualità dell'apas 4.0 cioè l'aggiramento degli ostacoli che ha questo drone che è, è davvero Pazzesco ragazzi è incredibile DJI da questo punto di vista sia come Active Track che come eh, aggiramento degli ostacoli ha messo in 249 grammi di drone ragazzi una tecnologia incredibile eh, messa appunto in questo peso è quello che veramente fa impressione eh, avere questa tecnologia che funziona così bene in 249 grammi perché anche l'activity track è incredibile cioè se pensiamo che out non l'ha ancora integrato nel suo hotel evo nano eh, almeno ad oggi non l'ha ancora integrato ma questo fa capire che è complicato eh, farlo funzionare probabilmente farlo funzionare bene per questi piccoli droni e qua ragazzi non è che funziona bene funziona benissimo l'aggiramento degli ostacoli è incredibile infatti il video che vedrete adesso vi fa capire come lui vede bene gli ostacoli e come li aggira poi qua è anche abbastanza complicato perché vedete c'è questa recinzione per i cavalli che hanno eh, questi pali di legno ma hanno anche questa corda e quando lui si deve spostare ed abbassarsi perché comunque lui eh, per aggirare l'ostacolo si abbassa anche deve calcolare che per un certo periodo eh, del suo percorso avrà questo eh, ostacolo in più che sicuramente non è semplice da vedere ed è rischioso perché se lui dovesse scendere troppo non so se vede appunto quella corda che unisce i pali di legno e quindi aspettatevi un video incredibile perché lui vi ricorda 249 grammi quindi fare quello che andrete a vedere è tanta tanta roba e quindi se il video che andate a vedere dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità spoiler di quello che vado a fare i voli che vado a fare le location i prodotti che porterò sul canale sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia e i droni, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ma adesso senza perdere il tuo tempo, iniziamo questo active track con il degli ostacoli per il DJI Mini 3 pro. Ragazzi, è pazzesco! Pazzesco, With you, the sun is shining 24 7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven If it will get dark, you'll be my million stars I know I can lean on you Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree If a be a shooting star, make a wish No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real My heart is on the table cause you're my everything I do, do, do, do, do, I wanna marry you When you're around, I know it's true. Ooh, ooh, the way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feel so good, so good. I'm blind by your dazzling grace What a beautiful feeling to be close to you There's nothing else I want to do Ooh, From the fields of flowers you chose to pick me Your spreading sugar on my misery And I don't fake a sign of feeling never felt so real My heart is on the table cause you're my everything Lo que me sta pasando Siento que alguien me sta llamando Ella è mi motivation Corre base de mi mente como Bapol Baby yo te soy fiel como Jacob dígame yes Baby don't say no Imaginando hey -oh. Tu boquita en la mia Baby sería un sueño You know Pero si fuera real nada era porque la mia baby sería un sueño que no pero si fuera real una vida inolvidable, digan lo que digan ya tú sabes que si estamos juntos los dos no hay nadie que nos pare. Tú eres mi favorita, tengo un chance en la primera cita yo quiero que tú seas mi señorita, baby. No hay nadie más bonita imaginando La baby seria un sueño You know Pero si fuera real mi amor Te daría un beso un beso Tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Te daria un beso un beso Tres besos Solo vive momento Tu abrazo me protege contra el frío. Cuando estás conmigo, cuando estoy contigo, yo siento que no suyo el destino. Non le pare non le pare ya yeah. Non le pare non le pare non le pare non le pare I'm getting desperate now Cause I've found out Oh, oh, oh, oh yeah oh, oh, oh, feels like you've been using me for talking about This, here's your block, I hit a bullseye Rip your shot, turn the fire line. Feels like you've been using me